Buongiorno, vi parlo oggi di Paolo Maccari, Colle di Valdelsa 1975, che dopo aver esordito con la bellissima raccolta ospiti, incentrata presso Mani Editore, eh, soprattutto sugli ospiti di una casa di riposo, giunge dopo una discreta carriera poetica che ha già segnato una antologizzazione Ferri Corti presso Lieto Colle del 2019, alla sua quinta raccolta appena edita dalle lettere che si intitola Quaderno delle presenze. Gianmario Villalta, nella sua prefazione, ci spiega quali, presente, quali presenze si incontrino in questo quaderno. Un microcosmo dove i luoghi e il tempo non sono presenze meno necessarie delle figure umane che popolano le pagine, segnate da una diversa prossimità affettiva ma ognuna significante è necessaria a comporre un quadro esistenziale che ha il suo unico e vero centro nella possibilità di una convocazione di una convocazione nel verso scorrono paesaggi e figure dall'adolescenza alla famiglia attuale alla maturità e vorrei leggervi una delle ultime poesie dedicata alla madre si intitola L'ultimo sangue Va bene, ti sfido. Dai pure tre, cinque, cento mandate alla serratura dell'apatia, gira la chiave del disinteresse, annerisci lo spioncino degli altri che sono io. Monta dopo la porta altre porte, tutte quelle che vuoi. Quante devi alla nuova indifferenza a cui sei devota e abbandonata. Divertiti con le porte e sbadatamente tirane su una ogni momento e per moltissimi anni a venire. Provaci davvero, smetti di rispondermi, di parlarmi di sorridere. Impedisci alla mia mano di carezzarti il viso e i capelli grigi, alle mie labbra i due baci sulle guance. Butta i miei libri che tieni sul bracciolo della tua eterna poltrona. Non mi guardare quando arrivo, dimentica il mio nome, dimentica. Quanto ti amo, quanto ti ho amato tremendamente fin dal primo prepotente vagito. Il numero dei figli dimentica e di essere arrivata fino a sei. E sfido, con spavento e quiete, so di vincere. Non puoi evitare di rimanere il centro di ogni vortice gentile. La misura, il cielo concavo, la mano enorme che, come per attraversare la strada, Sogno di stringere, appena salvato, mentre muoio. Paolo Maccari, Quaderno delle Presenze, Le Lettere, 2022. Grazie, arrivederci.